Bene, bene. Passata la mezzanotte da poco, riprendiamo da, da dove avevamo lasciato con le poesie. Rispondi. Mm, Questo ha sentito sì, rispondi. Che senso ho se non posso essere letta? Ha senso il sole, se non v'è buio da poter illuminare. Ha senso la fonte, se non v'è bocca che possa dissetare. Ha senso tu, Ape, se voli voli e non ci dai il miele. E voi, stelle, così lontane dal patire, ditemi se avete un senso senza un cuore che vi possa ammirare. E dico a te, Luna, tutti ti amano, tutti ti vogliono, in quest'istante, proprio ora, impossibili da contare, anime fremono, ardono, ti desiderano. Ebbene ora rispondimi. Hai senso tu, se adolorarti triste e cupo, con sguardo a te donato non c'è lui, lupo. Rispondi delle tue azioni. Rispondi con le azioni. Rispondere. Ascoltare. Lui, io. Lui va a caccia con arco e frecce. Penna e parole per me, queste le armi che mi sostengono. Fiuto d'esperienza usa per scovare tra le fronde le prede più prelevate. L'infanzia sfrontata che sfiora le cime è il primo istinto, quello che ho per svelare tra luci le tane delle pulsazioni. Ferito l'obiettivo, due passi la distanza per finirlo. La giornata è andata, il dovere è compiuto. Io, cento il perché, trovo il motivo di tanto palpitare, ma anni luce, distante la sazietà. Lui, con la morte in tasca, il senso della vita l'ha trovato. Senza concreto io, con tanta aria al vento, mi dite voi perché sono qua. Tempo spazio, tempo spazio, tempo spazio, sempre, sempre in coppia. Allontanarsi dal circondato, fuggire al passato e incontrare te. Distanze, più sono infinite, più si sottomettono. Mentre l'uomo e la sua rabbia sputavano fuoco, di un palmo più elevato tu eri lì. Questa città che ci ha fatto solo sfiorare è quella che al mondo ci ha donato. Piccolissimi spazi che il tempo Erculeo ci ha detto di ignorare. Così gli stessi, da fanciulli che erano, sono divenuti immensi giganti. Strade sconosciute, inarrivabili, senza parrocchi, si sono aperte, trasformando il semidio, fin qui padrone, in un bambino nato. Tutto l'arretrato dimenticato di colpo, un coniglio impaurito fuggito, fulmineo, questa è la maniera che ci ha fatto scambiare mille per mille passi, non per ricevere sguardi, mille per mille sentieri e sapere com'eri ieri, com'eri, com'eri ieri. Questa, questa cosa che racconto qua è successa a Roma anni fa, in attesa di un concerto, un incontro per Jack Folla. E c'era la folla. E tra la folla si è, è scappata fuori una ragazza che conoscevo e che ho beccato. Poi Lara, ciao, l'uomo della notte. L'uomo della notte che, che non c'è il suo socio, che sta dormendo, però c'è il pubblico. Da Senigallia. Eh, il peso dell'impressione. Questa si intitola «Il peso dell'impressione». Quanto pesa un'impressione? Che poi l'impressione è soggettiva per ognuno peserà? Ciao. nomi! Allora, questa ti leggo. Il peso dell'impressione. Vale oro. Tanto vale la prima impressione. Una piuma al vento. Così le prime parole. Cosa possono di fronte all'idea che hai di me? Fuggite, cazzelle. Le gabbie dei leoni si sciolgono con un sospiro. L'affamato non tentate, la molla non caricate. Una zampa è crollate. Fuggite. Via. Voi qui. Io so cosa pensate. Io so cosa credete. Sentite tale forza, da ingabbiarle quelle fauci. Vi avevano incantato con quel mondo davanti. Ah, il peso di mille parole. Sollevate dallo sbocciare di un fiore. Possibile, questa impressione dura come il marmo. Sappi che non intendo scalfirti, ma perché hai bisogno di me per nutrirti? Eh, L'impressione nostra sugli altri la, è cibo. E quindi impressioniamoci a vicenda e nutriamoci di impressione. Magari cibo sano, eh? impressioni sane. Lascialo entrare. Un coro ti assilla e non ti lascia dormire. Ti bussa la soglia una voglia di uscire. Un punto ti assale e non sai cosa fare. Correre, rollare o parlare e ascoltare. Ti guardi intorno, dentro e fuori, cercando una risposta dai mille colori. I respiri del tempo, le ore che passano. Credi davvero nel loro compenso. A questo tormento non darti a mangiare, questo lamento fallo parlare. Dei nostri destini, se non t'hanno informato, non siamo indovini che un pianto ha pagato. Tu, noi e il futuro, non te l'hanno detto. Hanno messo un muro, non passa un insetto. Non siamo padroni, ci manca potenza. Sono altri i coloni per aprire questa scienza. Tutto il, tutto il gange non ci appartiene, ancor meno il sangue che scorre le vene. Troppe infinite sono le paure che mortano la mente del ricco signore. Ma noi poveracci, figli golosi, con quattro stracci e molto nervosi, facciamo la fame per una torta di miele buttandovi via il pane di tutte le sere. Un coro di assille non ti lascia dormire. Dagli la villa senza soffrire. Offri la torta, l'oro e i vestiti. Apri la porta che prende i residui. Non piangere ora. Niente è perduto hai dato finora il mai posseduto. Ora sei libera, hai crollato il castello, sei più leggera, come un uccello. Lampi, tuoni, vento e tormenta, vecchi suoni di una vecchia faccenda. La compagnia che avevi, notte di... Non ci credevi, ma è rimasto lì. Troppe cose l'hai lasciato, pesante come un macigno, ormai ti ha abbandonato. Non alza più il suo sortiello. Niente perso dei tuoi talenti. Il cielo è terso, libera i denti ma si sì, liberiamo sti denti cioè oh vediamo ce un'altra qua che chiama questa chiama questa chiama che parla di che tu sia maledetto Cosa può ricambiare un dono così grande? Che posso fare per essere alla tua altezza, o solo per essere libero nello starti vicino? Non c'è ricchezza pari al tuo dono. Con arroganza mi difendo da questa condanna. Ho paura di guardarti, pallarti, toccarti, intanto lui cresce, si nutre e si espande. Orgoglio maledetto, vibrò con la tua morte. Sorte che voglio. Eh, come diceva illo cori fottitene dell'orgoglio. Una sola cosa ecco cosa voglio essere povero. Tutto questo luccicare, mi soffoca l'anima. Lo scrittore se ne va e lascia posto al peccatore. Tutto vi darò di quello che chiedete, ma non lei, lei no, non mi appartiene. Sono solo un semplice custode. Ho provato anch'io a farla mia, e cosa ho ottenuto se non schiaffi? Ora vi prego, voi non la tentate. Anni ho impiegato per poterla domare. E adesso? L'unico schiavo nel giro di chilometri sono io, il solo sottomesso. Ogni lotta con lei è un fiume in piena. Non c'è trattativa che tenga, prezzo che valga, esercito che vinca. Di una sola cosa, l'anima mia si libererà. Mai. Mai. La libertà. Di una sola cosa, l'anima mia si libererà mai. La libertà. Oh, e non la vuole cedere. L'anima. Libera l'anima. E come fai a, a, a liberare l'anima? Mm. Mica non scherzo, fa paura. Se non.. Se, eh, eh, e te dopo che fai se liberi l'anima ti senti solo o forse è la volta buona che, che invece apprezzi il fatto che l'hai liberata perché tu sei un po' lei e quindi è come se hai liberato te stesso infatti si dice l'anima dell'immortaggio tua Andiamo avanti. Magari prendi il volo. Sì, eh sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, il volo pindarico. Nient'altro che un gioco. A proposito di volo, questo l'ho scritto ispirato dai gabbiani. Nient'altro che un gioco. Vivere d'arte, per loro nient'altro che un gioco. Ci sono nati, aprono gli occhi verso un unico scopo, le ali sbattono per un sol fine. Non violare quelle regole che sanno senza aver letto. Una sola cosa gli si chiede per averne indietro cento, come cento le direzioni del vento. Ma di queste non ve ne una che loro non possano domare. Gabbia no, gabbia no. Le due strade. Ora riesco a distinguerle. Le due strade. Venti passanni convinti che fosse unica, unica coi suoi larghi e stringi. Finalmente ci vede la mente. È stato il cuore, ha corretto la vista. Come, come gemelle, sempre in coppia, ognuna muore senza la compagna. Amiche, eternamente nemiche. Gli occhi chiudono con l'istante di lottare si risvegliano con l'animo gioviale, insieme tutto il giorno, la notte, solo barricate intorno. Quale delle due sposerai, non importa, quale delle due rinnegherai, poco conta. Nostalgia, ciò che proverà questa via. Palo, palo, gol. Eh sì, perché servono entrambe le strade per segnare punti di riferimento. Se c'è un solo palo, la palla va fuori. Oh, concludo con questa, che il titolo è buono sia per cominciare che per finire. Ispirazione. Ho fame, dammi di che nutrirmi. Fai la gelosa, ma i passati giorni non ti ho abbandonato, non ti ho scaricato. Dimmi che torni. Ho sete, dammi di che dissetarmi. Mi trovo in ginocchio, ma i giorni futuri la torcia si spanderà, la neve scioglierà, mai più questi muri. Devo andare, dimmi che vuoi seguirmi. Domani e ieri morì e nascerà questo mondo. Toccano i granelli ora, fare del deserto una dimora. Questa realtà è il mio sogno. Oh. Questa la dedico a tutti gli artisti che ancora non sanno di esserlo. E impareranno di cosa sapranno. Ecco, impariamo di cosa sappiamo, Del sapore che abbiamo, gustiamoci mangiamoci un saluto ai, a chi mi sta seguendo e anche a chi mi sta doppiando e a chi mi sta salutando grazie buonanotte e a presto ciao Lara ciao no mi sa ancora ci sei ci vediamo presto Lara mi raccomando